Allora, mi preme intervenire a nome del Movimento 5 Stelle anche perché eh, il comitato promotore, eh, attraverso Riccardo Maggi, eh, ha detto che noi stiamo prendendo una decisione in quest'Aula anche sulla base della pressione che abbiamo dei lavoratori che sono qui sotto l'Aula. Allora, Sinceramente Io parlo a nome della maggioranza, sono convinto anche di altri consiglieri che, seguono, che siedono su questi scranni, ma sicuramente noi non stiamo prendendo questa decisione sulla base di questa pressione e neanche sulla base del fatto che a breve ci saranno... Le elezioni lo stiamo facendo semplicemente perché ci crediamo perché lo diciamo da cinque anni e da cinque anni approviamo atti in quest'aula che vanno in un'unica direzione che è quella eh, su cui stiamo approvando anche l'atto l'atto di oggi e, oggettivamente eh, c'è stato un problema con il quorum eh, nel, nell'indizione del, del referendum ci rendiamo conto che questo problema con il quorum è stato scusate scu scusa scusate scusate eh. io tre ho, ho tre minuti ho, ho, tre, minu ho tre minuti minuti, ho non posso dire tre minuti non sto un... dicendo niente un attimo... lei non mi state permettendo di parlare di palma di palma, non mi di di palma, di palma. si rivolga alla presidenza consigliera Baglio consigliera Baglio Consigliere, cioè, il un attimo solo non consigliere. Minuti, un attimo solo, nessuno. Ora parlerà il tempo che, che Non sto facendo polemiche con nessuno. Esatto, consigliere. Ho solo parlato col comitato promotore. Consigliere Di Palma, un attimo solo. che... Consigliere Abbaglio. Ho capito, allora non, non permetti che la microfono. maggioranza possa parlare. Microfono. Non sto attaccando. Pronto, nessuno. microfono. Microfono. Consigliere, Abbaglio, consigliere Zannola, ho capito il vostro punto di vista. Non è possibile però che ogni qualvolta un consigliere o un assessore faccia un intervento che non vi piace, voi sottolineate il fatto che presumibilmente senza l'apporto dell'opposizione non ci sarebbe il numero legale in caso di votazione. Lo ho compreso. Allora, il concetto è chiaro. Detto ciò, il consigliere Di Palma può fare la sua dichiarazione di voto? consigliera piccolo consigliere zannola consigliera baglio consigliere pelonzi celli bugarini tempesta possiamo consentire diversamente grazie vi chiedo di seguire i lavori in silenzio consigliere di e non intervenire Ho... abbiamo compreso il punto di vista era questo giusto? va bene è una certezza probabile, vedremo, il tabellone lo dirà. Adesso possiamo far concludere, grazie. Grazie Presidente, io avrei capito una reazione del genere se avessi fatto degli attacchi e nessuno io invece mi stavo tenendo al merito e a rispondere al comitato. E dunque stavo dicendo che c'era un problema con il quorum e questo problema con il quorum ha fatto sì che i tempi Ovviamente ci, ci siano passati, purtroppo, è vero, ce lo siamo detto in Commissione Mobilità, questa discussione l'avremmo dovuta fare prima, sicuramente l'avremmo dovuta fare prima. Però siamo arrivati a oggi, io credo che la discussione sia stata importante, non c'è nessuna ricapitalizzazione di, di ATAC, c'è una convergenza su alcuni immobili di ATAC che possono, essere, possono servire per il PUMS, per cui questa convergenza può far bene sia a Atac che a Roma Capitale. Questo è il motivo per cui la maggioranza andrà a votare sì a questa delibera. Grazie,